Il 14 maggio del 2020 Rick Riordan assieme a sua moglie annuncia sul suo profilo Twitter che Disney Plus sta ufficialmente lavorando a una serie TV sulla saga di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo. Potete immaginare la mia gioia nel scoprire tale notizia. No. no, però la sto vedendo. Io non sono in meno fisica. Eh. Allora, ma buonasera, ciao Panda, come stai da quanto tempo, Ronaldino? La Sabri, ciao Sabri, come va? Tutto a posto? Ciò mi pare più che giusto da inizio alla serie di video incentrati unicamente sull'universo di Percy Jackson in modo tale da poter evidenziare e anticipare alcuni elementi che andremo a vedere, spero, nella nuova serie targata Disney. E oggi vi parlerò del Campo Mezzosangue, uno dei luoghi più emblematici della saga la cui storia origine è molto importante, specie per i fini della trama. Direi di partire con il video. Le origini del Campo Mezzosangue risalgono dai tempi dell'antica Grecia, ai piedi del Monte Pelio, che era la casa del centauro Chirone. All'inizio i primi semidei studenti furono portati a Chirone da Apollo affinché il Centauro li addestrasse. Essi erano Enea, il primo Giasone, Achille, Atalanta, Ascelpio e il primo Perseo. Man mano che cresceva il campo dovette essere spostato alla base del Monte Olimpo e un giorno Apollo si presentò con un'orda di satiri per aiutare i semidei a trovare la strada per il campo di addestramento. Il campo Mezzosangue divenne un rifugio per tutti i semidei dagli attacchi dei mostri, progettato appunto per addestrare i figli mortali degli dèi ai pericoli che avrebbero affrontato nel mondo esterno, nel mondo mortale il campo mezzosangue si è mosso con gli dèi e il nucleo della civiltà occidentale quando gli dèi greci si spostarono nel nuovo continente, in America il campo mezzosangue si stabilì a Mont, alla fine di Long Island non molto distante dalla città di New York e dal nuovo nucleo della civiltà greca. Secondo alcuni campeggiatori, pare che il campo abbia formato figure molto famose nel mondo umano, come George Washington, che era un figlio di Atena. I confini del campo sono progettati per tenere fuori mortali, mostri, maltempo e molte altre cose. Solo i campeggiatori, i satiri, gli dei, alcuni mortali e i mostri a cui è stato dato il permesso da un campeggiatore possono entrare attraverso il confine. Cinque anni prima che Percy arrivasse al campo, Talia Grace, figlia di Zeus, si avvicinò alla morte al confine del campo, disposta a sacrificarsi per consentire ai suoi amici Annabeth, Luke Castellan e Grover di raggiungere la sicurezza del campo. Nei suoi ultimi istanti di vita, suo padre Zeus ebbe pietà di lei e la trasformò in un albero di pino, sostenendo la sua forza vitale al suo interno. La posizione del suo albero al confine le ha permesso di rafforzare i confini del campo. In Percy Jackson, Idea dell'Olimpo e Libro Segreto, viene menzionato che prima della barriera magica emanata dall'albero d'Italia, il campo era sorvegliato da un drago di bronzo, Festus. Questi venne creato e attivato all'interno del Bunker 9 dai figli di Efesto e grazie anche a una benedizione del Dio del Fuoco e del fabbro. Tuttavia, circa 15 anni prima dell'arrivo di Percy Jackson al campo, il drago cominciò a funzionare male e si precipitò nel bosco dove alla fine si ruppe, il suo corpo venne in qualche modo sepolto nel terreno e si persero le sue tracce per molto tempo. Il campo mezzosangue è costituito da un ampio padiglione a cielo aperto, un anfiteatro e un'arena circolare, un campetto da pallavolo, un laghetto e delle capanne annidate nel bosco. Poi un poligono di tiro. Un sentiero boscoso e un poligono di giavellotto, e infine le capanne dove dormono i semidei tutte disposte a uno due sulla base e cinque su ogni lato a formare due braccia su ogni porta c'è un grosso numero di ottone i pari a destra i dispari a sinistra le dodici capanne rappresentano rispettivamente tutti i dei che risiedono sull'olimpo quindi Zeus Era Poseidone Demetra Dioniso Hermes, Ares, Atena, Apollo, Afrodite, Efesto e Artemide Gli esclusi sono Ade e altri dei minori Tengo a precisare che la capanna di Era è una costruzione onoraria Per gentile concessione della Dea In quanto regina degli Dei Anche se non ha nessun discendente semidivino. Anche la capanna di Artemide è onoraria Perché è una Dea vergine Ma a volte viene usata per ospitare le sue cacciatrici Oltre a queste strutture ne è presente una principale La Grande Casa È una grande casa blu e azzurra che funge da edificio amministrativo principale del campo inizialmente negli anni 80 era dipinta di rosso ma dagli anni 90 è sempre stata dipinta col colore blu con un bordo bianco ha anche una banderola d'aquila in bronzo con campanelli e eolici che si trasformano in driadi mentre girano essa ospita chirone il signor Dee, ovvero il dio dioniso il direttore del campo l'oracolo di delfi e altri membri dello staff del campo mezzosangue per esempio argus il padiglione da pranzo è dove i campeggiatori fanno colazione pranzo e cena. Il cibo servito è una dieta primaria di uva, formaggio, pane e barbecue extra magro. E si può chiedere anche quello che si vuole da bere. Ogni capanna ha i propri tavoli e ai campeggiatori non è consentito sedere a un tavolo diverso da quello della propria capanna. I tavoli sono coperti con una tovaglia bianca con i bordi viola. Al centro del padiglione c'è il falò, acceso durante i pasti. All'inizio di ogni impasto ogni capanna a turno sale verso il fuoco e sceglie una porzione del proprio miglior cibo come offerta per gli dèi. Estia, dea del focolare, ottiene una parte di ogni offerta. Il campo ha diverse tradizioni derivate dalle sue radici greche, ad esempio i vincitori e le vincitrici ricevono corone di alloro e sfilano attorno al campo. Ancora più toccante, ogni volta che un campeggiatore va in missione o in spedizione, i suoi fratelli o compagni di capanna intrecciano un sudario funebre nel caso in cui il loro fratello non dovesse sopravvivere un'altra cabina può fare volontariato per farlo. Se invece il fratello dovesse tornare vittorioso dalla spedizione, il sudario verrà bruciato. Ma la tradizione più importante sono le perle di campo. Alla fine di ogni sessione estiva, i consulenti senior votano il più grande evento dell'estate e lo dipingono sulla perla. Il campo ha la tradizione che il membro della capanna che è stato lì da più tempo diventi consigliere. Gli unici che possono sfidarlo sono i membri della capanna che sono più anziani o che hanno completato il maggior numero di ricerche di imprese. Questo permetterebbe a loro di sfidare l'attuale consigliere. Vi è anche un consiglio di guerra che riunisce tutti i consiglieri del campo oltre allo staff della Casa Grande quando si avvia una missione, si opta per un attacco militare o durante una crisi. Ah, sono eccitatissimo ragazzi, non vedo l'ora, sono veramente molto contento. Questa notizia mi ha in qualche modo rincuorato. Ci tengo anche a sottolineare il fatto che Rick Jordan verrà reso molto più partecipe nella produzione, nella sceneggiatura di questa serie incentrata sulla sua saga. E non vedo l'ora. Ah, non vedo l'ora, non vedo l'ora, soprattutto perché quello che vi ho raccontato oggi sul campo Mezzo Sangue. È solo la punta dell'iceberg Anche perché ci sono alcune cose Legate anche al campo mezzo sangue Ci sono dei dettagli che non si possono trascurare Ma per dargli un approfondimento maggiore Gli dedicherò un altro video E intanto questo video si conclude qui Spero che vi sia piaciuto Se vi è piaciuto mettete un bel mi piace Iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti E vi ricordo di attivare la campanellina Per restare sempre aggiornati su futuri video Su quello che farò anche sui video di Percy Jackson Ovviamente Perché vi ripeto che questo è solo l'inizio Io non vedo l'ora di Parlarvi di altri particolari, di altri elementi Di altri personaggi che sono stati Trascurati in quei film Però Preferirei proprio non menzionarli Più, facciamo finta che non siano mai esistiti Ok? Come al solito i link Dei miei social li trovate sempre in descrizione Se volete stalkerarmi, vedere quello che faccio Che pubblico su facebook, instagram E noi ci rivediamo con un nuovo video Bye bye gente